Benvenuti in questo nuovo video. Uh, oggi siamo qua per parlare nuovamente di un video un po' più serio, ma i miei video non sono mai seri a quanto pare. E um, voglio parlarvi di come cercare casa in Canada. Io ne ho già fatto un video del genere, uh, i primissimi video che ho fatto su YouTube è stato uno di questi video come cercare casa in Canada, però l'ho messo privato perché veramente era terribile. Uh, L'audio era terribile, uh, la qualità del video era terribile perché all'inizio usavo tipo una fotocamera vecchissima. Uh, quindi ho deciso di metterlo privato non l'ho cancellato perché non, mi, cioè non voglio cancellare i video perché magari se un giorno decido di rimetterli uh, l'ho messo semplicemente come privato quindi magari rifarò questo video uh, dove vi spiegherò come cercare casa in Canada come cercare appartamento insomma affitto per chi viene qua che sia studio, che sia lavoro che sia semplicemente il trasferimento a vita uh, partirò dal fatto che partirò un po' dagli studenti um, e dirò subito che se venite a studiare qua in Erasmus o se venite qua a fare la magistrale come ho fatto io non andate nelle residenze universitarie e voglio dire questa fin da subito perché so che uh, andare nelle residenze universitarie possa sembrare la soluzione migliore perché è quella un po' più facile diciamo vabbè l'università mi dà già la residenza arrivo e tutto a posto uh, le residenze universitarie fanno schifo uh, ve lo dico subito perché io non sono andata in residenza universitaria per semplice fatto che i prezzi mi sembravano molto esagerati, ma allo stesso tempo poi ho scoperto che avevi una stanza minuscola perché avevo degli, ami degli amici all'inizio uh, che, che vivevano là, cioè le, le stanze erano minuscole minuscole, e il bagno era condiviso, cioè condiviso con tipo un piano intero ed è una cosa tipo che io non, non sono una persona che è tipo una germofoba o roba del genere. Ma vi giuro che questa cosa di lavarmi in un posto dove sono state già 50.000 persone, proprio non mi aggrada. Uh, quindi diciamo che, uh, ve lo dico subito, cioè, uno costa tanto le residenze, due vi troverete solo con una vostra stanza minuscola, tre uh, magari dovrete fare la fila al bagno al mattino come non so cosa. Uh, quindi è sempre meglio andare a vivere con qualcuno, ovviamente... Se siete studenti eh, andate a vivere con studenti, se non siete studenti non vi conviene andare a vivere con gli studenti eh, perché se venite per lavoro eh, sicuramente eh, sarete un po' più stanchi quando tornerete a casa avrete i vostri orari fissi mentre gli studenti non hanno sempre gli orari fissi quindi magari o vi troverete che gli studenti hanno portato a casa amici o faranno festone o robe del genere quindi se siete un lavoratore io non vi consiglio di andare a vivere con studenti ma di cercare una casa a parte o da soli, o magari cercare un coinquilino che sia anche lui lavoratore, cioè la dipende. Poi ovviamente se venite in coppia è più facile. Uh, se invece siete studenti, studenti non volete vivere allo stesso tempo con dei lavoratori, perché sarà noioso da morire, perché quando sei studente hai più cose in comune con i tuoi coinquilini. Quindi se siete tutti studenti potete andare alle feste, potete aiutarvi con i compiti, se siete negli stessi corsi, uh, se potete semplicemente uscire, fare un, po di, fare un po' di attività insieme. Quindi diciamo che è più divertente. Uh, allo stesso tempo se, se venite comunque uh, per l'erasmus o appunto per studiare 2-3 anni insomma è sempre bene avere coinquilini, io all'inizio volevo tantissimo andare a vivere da sola perché tu volevi andare da sola, uh, essa, era, tipo doveva essere la mia prima esperienza dal vivere da sola e avevo un po' paura di vivere con dei coinquilini, uh, non perché io sia una sociale di merda allo stesso tempo anche sì, però avevo uh, un po' pure che magari non so che non andasse bene o non so che magari risultasse antipatica perché sono una persona molto paranoica su tutte le cose che faccio, quindi se faccio una cosa la gente mi critica, magari non dimostro che ci rimango male, ma ci rimango male. quindi uh, vi offendetevi con su uh, YouTube. Comunque, quindi diciamo che se venite qua in un paese straniero, siete da soli, non vi consiglierei di andare a vivere per conto vostro. Uno perché uh, pagherete di più se siete da soli, perché sarà un po' triste all'inizio perché non conoscete nessuno e come, come ho già spiegato nel, nel video sulle amicizie canadesi diciamo che i canadesi non sono così easy going nel fare tipo amicizia quindi diciamo che all'inizio sarà un po' più difficile un'altra cosa che voglio parlarvi è la differenza tra le città ci sono tante città che hanno budget diversi per esempio io in questo momento sto vivendo in una città minuscola cioè minuscola nel senso una città abbastanza piccolina eh, che è famosa per l'università perché qua c'è l'università migliore del Quebec eh, quindi principalmente una città universitaria ci sono tanti studenti e, ma ci sono anche tanti vecchietti eh, quindi durante l'estate se non c'è l'università questa città è vuota cioè vi giuro eh, però ha delle cose positive, uh, non costa tanti, gli affitti non costano proprio, proprio niente, uh, gli autobus sono stati gratuiti per me, finché ho studiato, come studente adesso ho la macchina, quindi vabbè chi se ne frega degli autobus, uh, e poi diciamo che non ci sono tanti centri cioè, commerciali, quindi se siete delle le scegliete uh, sempre in una città piccola dove non potete spendere i vostri soldi, Uh, no, beh, a parte gli scherzi era tipo per dirvi che nelle città piccole ovviamente uh, spenderete meno soldi rispetto a una città tipo Montreal Vancouver o Toronto per fare degli esempi più, più lampanti uh, quindi diciamo che dovete tenere in conto questo, non tutti gli affitti sono uguali in ogni città se è una città sperduta come la mia, che vabbè non è così sperduta dai, uh, gli affitti ovviamente sono... sono sono meno costosi, mentre se andate a Montreal, infatti in questo momento sto cercando affitto per il Montreal che mi trasferirò a luglio, a, a luglio, a ehm, luglio perché ogni i ci sono il doppio io sono là tipo <ride> oddio morirò, povera um, quindi diciamo che dovete tenere in conto anche la dovete tenere in conto la città, quindi ovviamente il budget per tenere un po' in conto il budget che per l'affitto pagherete un tot poi avrete bisogno degli autobus, della metro tutte queste cose qua, anche quelle comunque costitchiano abbastanza uh, ovviamente io non posso dirvi i prezzi di tutte le città perché non ho vissuto in tutte le città canadesi uh, però sicuramente per farvi un'idea sui prezzi potete sempre andare su Kijiji mettere una città a caso del Canada e vedere gli affitti um, allo stesso tempo nelle città più piccole è molto più probabile che troviate un appartamento uh, che sia incluso tutto tipo, tutto tutto tutto incluso infatti io per adesso in questo appartamento tutto incluso non pago niente cioè pago i miei soldi per l'affitto e fine incluso il riscaldamento l'acqua um, internet e tutte quelle cose lì uh, mentre nelle città tipo Montreal faccio sempre l'esempio perché mi sto informando appunto sugli affitti là uh, niente incluso, zero, cioè paghi un botto di affitto poi non hai niente di incluso quindi pu pure pagare le bollette c'è proprio adulthood e um, quindi si deve tenere conto anche questo um, un'altra cosa è per chi viene qua a studiare a lavorare in ogni caso vieni qua e vuole subito trovare un appartamento che gli il benvenuto vi, vi, vi conviene sempre cercare un appartamento uh, che sia vi conviene sempre cercare un appartamento che abbia già i mobili, però è molto molto raro, ve lo dico subito, è molto raro che ci siano gli appartamenti con già mobili dentro, magari c'è qualcosina tipo il forno, il frigo, la lavastoviglie, ogni tanto la lavatrice, l'asciugatrice, la, queste cose e questo genere di cose, ma è davvero rarissimo, ve lo dico subito, e poi gli appartamenti con, più, con, con mobili costano di più solitamente. Io, quando sono arrivata in Canada, per esempio, ho sempre cercato appartamenti con mobili perché ho detto non so cosa farò dopo questi due anni di magistrale. Se rimarrò qua o non rimarrò qua, non mi va di spendere soldi per i mobili, non mi va di spendere soldi per niente. Ho solo comprato tipo, tipo le cose per il letto: tipo, un, ho comprato un piumino, ho comprato un cuscino, ho comprato dei lenzuola Alla fine, eh, perché non volevo comprare mobili? Quindi ho sempre, ho sempre pagato un pochino di più per l'affitto, ovviamente, non troppo, perché comunque, come vedete, in questa città veramente c'è. Cioè, gli affitti non costano niente, um, però poi quando ho cambiato, so, quando ho cambiato appartamento sono venuta a vivere con lui. Uh c'era niente nell'appartamento qua, c'era solo la cucina, tipo gli armadi della cucina insomma e basta, quindi abbiamo alcune cose, lui ce le aveva già perché comunque lui nel suo vecchio appartamento non aveva niente, quindi aveva già dei mobili, le altre cose le abbiamo comprate insieme per fare un po' tutto nella casa, però ovviamente questo è perché ormai abbiamo deciso di vivere insieme, quindi diciamo che ci stiamo costruendo il nostro posto, quindi è giusto che compri i mobili, che decidi di arredarlo un po' come te pare quindi è sempre meglio che sia vuoto però vi dico subito se andate in città grande sicuramente non troverete appartamenti con mobili già dentro è davvero raro se trovate uno a prezzi decenti fortunati voi uh, un'altra cosa è tipo quando cercate appartamento a me è successo che tipo io quando ero in Italia e stavo cercando appartamento uh, nessuno mi cagava, cioè io scrivevo sempre email uh, a persone, tipo ciao io sono in Italia mi serve un appartamento per novembre <ride> nessuno mi cagava, eh, poi ho capito che spesso la gente non ti risponde perché o non si fida o non voglio, vogliono che tu sia sul posto perché mm, vogliono che tu veda l'appartamento e robe del genere, eh, quindi se volete cercare l'appartamento magari evitate siti tipo ultra professional di immobili e robe del genere, il migliore che io abbia trovato è stato andare su Facebook e cercare tipo affitti a incontri all'affitti a Vancouver o roba del genere e solitamente lì ci sono tipo magari gente che magari cercano i coinquilini o gente che vuole tipo uh, subaffittare la loro stanza o roba del genere quindi è molto molto più facile avere a che fare direttamente con la persona che sta cercando piuttosto che col padrone di casa magari perché qua solitamente quando tu hai un contratto uh, hai un contratto per un anno quindi se cercate un appartamento sapete che avete il contratto per un anno quindi se venite in Canada per sei mesi um, non vi accetteranno, cioè non vi diranno tipo se sei mesi va bene, dopo probabilmente dovrete cercare eh, qualcuno che prenda la vostra stanza il vostro posto. Eh, quindi spesso tipo se qualcuno vuole andarsene perché magari dice vabbè vado a vivere col mio ragazzo ma la sto avendo ancora il contratto qua, decide di subaffittare la stanza, quindi hai a che fare con la persona che ti subaffitta la stanza, non direttamente col proprietario. Poi se decidi ovviamente di restare dopo parli col proprietario, insomma. ehm quindi eh, è importante, ovviamente quello che vi consiglio, siccome sarete a distanza, perché non volete sicuramente venire qua in Canada, stare negli hotel e cercare casa, eh, non so, non mi conviene, perché magari sono spese in più, eh, e magari parlare con la persona e cercare, non so, di farvi notare più foto, o parlare su Skype come ho fatto io, per esempio, farvi, farvi vedere un attimo il posto. So ecco la soluzione migliore che vi posso consigliare perché così potete vedere le cose meglio e potete più vedere la persona e potete fidarvi meglio diciamo perché so che è difficile fidarsi tramite tramite un social network del tipo e chissà se andrò lì oltre, oltre, oltre il cielo e cioè questa casa sarà veramente mia ovviamente non inviate mai soldi via internet o del genere qua in Canada non chiedono mai il non so come si dica il... Un anticipo, un anticipo, un deposito, come, come si chiama, non so, quella cosa che di solito quando prendi in affitto ti chiedono due, due, due mesi di anticipo, una roba del genere, qua non esiste questa cosa, quindi se la gente vi chiede soldi del tipo mi devi pagare prima che arrivi non fidatevi, è una cosa, una cosa che qua non chiedono, è illegale, eh, almeno qua in Quebec, qua in Quebec è illegale, non so nelle parti anglofono, ma qua in Quebec non possono chiedere soldi in anticipo, infatti quando vedo annunci del tipo la gente che scrive voglio tre mesi d'anticipo io sono tipo sì certo c'iccio ciao. ciao". Un'altra cosa che vi consiglio è quando cercate appartamento, eh, se siete in una città grande che ha la metro vi consiglio sempre di essere abbastanza vicini alla metro tipo Montreal è una città gigantesca e se siete vicini solo agli autobus e magari dovete andare a scuola e non siete molto vicini alla scuola vi conviene sempre avere la metro quindi non, cercate, non prendete quegli appartamenti che dicono non c'è l'autobus che ti porta la metro poi prendi la metro e riprendi un'altra metro roba del genere perché spesso se vivete su, su un'altra parte della metro e poi dovete cambiare la metro cioè cambiare un autobus, cambiare due metro non è proprio una cosa più divertente da fare al mattino a meno 30 gradi Uh, quindi uh, vi consiglio di essere quasi sempre almeno vicini, almeno 5-10 minuti da una stazione della metro perché la metro è molto più veloce poi magari se siete persone che vivete in città grandi tipo Milano o Roma saprete meglio di me perché comunque io vivendo a Venezia non è che faccio qualcosa uh, vivendo a Venezia vivevo a Venezia uh, quindi uh, vi consiglio attenti perché la metro uno va fino a, fino a più tardi mentre gli autobus. Uh, si fermano a certa eh, poi ovviamente eh, se eh, giustamente arriverete qua magari solo per studiare o per lavorare quei sei mesi non avrete tipo una macchina eh, per la spesa anche là è sempre bene avere magari qualcosa di più vicino che non sia tipo mezz'ora di metro per fare la spesa perché dopo sai che palle eh, io all'inizio quando sono venuta in Canada vabbè che da città piccola, come dico, eh, ero vicino a un supermercato proprio veramente tipo a 5 minuti, cioè a, 5, a 3 minuti a piedi da casa mia. Solo che, tipo, per andare scendevo, ma per, per tornare salivo. Quindi venivo. <ride> Uh, invece, dopo, dopo, ovviamente con la macchina è molto più facile andare a fare la spesa e fare tipo anche una spesa grossa da sola, senza che <ride> abbia bisogno di lui <ride> per aiutarmi. Uh, quindi, consiglio di non essere troppo lontani da un supermercato. Però, vi dico, i, qua in Canada assolutamente ci sono tipo anche i Depanor, quelli che chiamano i Depanor, che sono tipo un po' i 7-eleven, quelli che sono aperti tipo dalle 7 del mattino alle, mat alle, mat alle, mat alle 11 di sera, una cosa del genere che vendono, assolutamente vendono alcol e schifezze, ma vendono tipo anche il latte, il pane, queste cose qua, quindi diciamo che per le emergenze del tipo mi serve il latte e il supermercato chiuso potete andare in quei posti che sono un po' tipo ogni pisciata di cane. Ovviamente l'ultima cosa che vi voglio consigliare è tipo di invitare di andare a vivere in, in, in zone che sono considerate tipo il the hood della città, uh, tipo per esempio se andate a Montreal, se per caso andate a Montreal, evitate Montreal Nord, uh, Nord, Montreal Nord. Uh, perché è veramente quello tipo il the hood del the hood, cioè proprio, quindi non andate a vivere lì, se non volete morire sguazzate tipo il primo giorno, ma no, è, è vero, ma evitate lo stesso. Ehm... Uh, quindi ragazzi questo è tutto, uh, se avete altre domande inerenti, cioè nel senso se mi sono dimenticata di dire qualcosa fatemelo sapere, uh, cerco sempre di rispondere comunque ai commenti perché finché non, non ho tante persone che, che mi scrivono tanti commenti uh, sono sempre disponibile a rispondere. Quindi se avete altre domande che magari sono cose che io ho dimenticato, che io parlo un blatto e un botto, ma certe volte mi dimentico le cose, fatemelo sapere. Se avete appunto altre, altre cose che volete chiedermi, altre cose sulle quali vorreste che io facessi un video, fatemelo sapere lo stesso, cercherò di fare del mio meglio. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao!